I profitti delle banche in questo periodo sono profitti record e la ragione sta nel rialzo dei tassi di interesse che è stato effettuato dalla banca centrale proprio la settimana scorsa ma in realtà risale anche um, all'aumento che c'è stato quest'estate quindi insomma i rialzi degli ultimi mesi infatti i tassi sono arrivati al 2% per quanto riguarda i principali con l'aumento della settimana scorsa che è stato un aumento di 75 punti base e che avevamo già visto prima che avvenisse nel senso che due giorni prima martedì scorso era uscito il video che parlava di questo probabile aumento e poi effettivamente giovedì c'è stato come si pensava e questo ha portato i tassi ai livelli più alti dal 2009 ed è questo il motivo principale per il quale i profitti delle banche stanno avendo parecchi benefici e questa cosa in realtà si sapeva anche in estate si sapeva che si andava in questa direzione però qual è il motivo per cui un aumento dei tassi di interesse della banca centrale europea corrisponde a profitti maggiori per le banche allora la ragione è che questi extra profitti possono arrivare dai prestiti agevolati nell'ambito del TLTRO quindi nell'ambito del piano di rifinanziamento a lungo termine che le banche hanno ricevuto a tassi agevolati e che possono collocare a loro volta presso la BCE infatti devi sapere che i tassi di interesse non è che esiste un tasso di interesse e basta per quanto riguarda le banche centrali ci sono più tassi di interesse e se vuoi saperne di più ti consiglio di andare a vedere il primo video in assoluto che ho pubblicato qui su questo canale dove si spiegano proprio tutti i, i tassi di interesse, comunque ti lascio il link in descrizione, però in questo caso sono stati aumentati tutti i tassi di interesse e ci riferiamo prevalentemente ai tassi di interesse relativi al deposito presso la banca centrale europea. Cosa significa? Significa che se una banca ha della liquidità in eccesso e la mette Diciamo la deposita presso la banca centrale europea la banca centrale europea dà dei soldi ecco sono stati alzati questi tassi ma torniamo un attimo al TLTRO la cosa è un po' paradossale perché questi finanziamenti sono stati fatti in modo agevolato, quindi a tassi agevolati apposta per far sì che le banche prestassero dei soldi a imprese e a famiglie affinché facessero investimenti e quindi muovessero l'economia e quindi il discorso qual è? Il discorso è se io ti do dei soldi e ti faccio pagare poco tu li presti a poco anche alle imprese eccetera e quindi il discorso era questo e quindi i tassi presso i depositi erano bassi e quindi i soldi presi diciamo in modo agevolato non fruttavano se depositati presso la banca centrale europea adesso invece che c'è l'esigenza opposta perché c'è l'inflazione è chiaro che questi soldi vengono depositati presso la banca centrale europea dove sono stati alzati i tassi di interesse e i tassi sono stati alzati perché Perché la banca centrale a questo punto ha fatto il ragionamento ok se c'è troppa liquidità in giro io la metto presso di me perché pago bene le banche e da questo arrivano i profitti Pago bene le banche così le banche danno a mai i soldi I soldi non vanno in giro e l'inflazione si abbassa Il concetto è questo Quindi tutto ciò è ciò che sta alla base di questo momento apparentemente bello Per il sistema bancario europeo Però in realtà se hai visto il video che ho realizzato qui sul canale circa un paio di settimane fa o tre settimane fa abbiamo parlato del rischio finanziario che è stato denunciato dall'organo di vigilanza della BCE e quindi stonano le due cose nel senso ok, abbiamo i profitti buoni però abbiamo comunque una situazione critica. Qual è il discorso? Il discorso è che forse siamo in mezzo a un'illusione in questo momento cioè che le banche stanno beneficiando di un ciclo economico che sta terminando e si sta modificando e sta andando verso un periodo di recensione verso un periodo comunque difficile per l'economia anche a causa appunto del, dell'aumento dei prezzi per esempio delle materie prime eccetera eccetera che poi causano a loro volta l'inflazione e quant'altro. Però adesso il discorso qual è? Il discorso è che se noi abbiamo una situazione nella quale ci sono dei rialzi dei tassi di interesse ovvio che per, la banca, per una banca conviene depositare i soldi presso la banca centrale ma poi a lungo termine questo comporta meno investimenti comporta meno prestiti comporta meno economia che cresce comporta insomma una serie di cose negative e tutto questo porterà probabilmente come dicevo nel video che avevamo fatto qualche settimana fa anche a un peggioramento delle attività o meglio degli attivi che hanno le banche nel senso che le persone a cui hanno prestato i soldi le imprese, le famiglie eccetera potrebbero avere delle difficoltà in non riuscire a pagare i debiti e quindi le banche potrebbero trovarsi in una situazione complessa quindi insomma vedremo cosa succederà nel senso che ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo non possiamo prevedere il futuro vedremo cosa succederà fammi sapere nei commenti secondo te cosa come evolverà la situazione delle banche e di riflesso un po di tutta l'economia o meglio sono le banche che stanno riflettendo l'economia vabbè comunque insomma hai capito in ogni caso io ti ringrazio per aver visto questo video ti invito a lasciare un like e iscriviti al canale se questo video ti è piaciuto o se comunque ti interessano argomenti relativi alle prestazioni di arduino al mindset di antonio se ti va ti invito a fare un salto anche sulla nostra pagina instagram che tutte le settimane pubblichiamo contenuti ti invito anche a fare un giro sul mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di business e di sviluppo di business quindi di strategia come al solito ti, ti saluto ci vediamo prossima settimana con il prossimo video ma ricordati che durante tutta la settimana comunque qui escono contenuti quindi se ti iscrivi attiva la campanella e noi in ogni caso ci vediamo direi venerdì con la live sulle azioni insieme ad Arduino direi che è tutto ci vediamo alla prossima ciao